Non farmi perdere tempo che devo cominciare a studiare questa benedetta anatomia Che, voglio dire, già non è poca Quindi sarà meglio cominciare E tu da dove sbuchi, scusa? Ma... E voi da dove arrivate, scusate? Ma chi vi ha chiamato? Oh, ma, ma, basta, ma che ma c... Che... Oh, è vero, anche gli appunti... Questo è il disordine e la confusione che regnano nelle vostre teste mentre studiate anatomia. Lo so molto bene perché era la stessa cosa che succedeva a me, ma oggi in questo video voglio dirvi le sei cose da sapere, che nessuno vi dice, per poter sopravvivere ad anatomia. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Cominciamo! bene ho fatto ordine qui sul tavolo adesso procediamo a fare ordine anche con le idee partiamo dal fatto che anatomia è un esame enorme è stato un muro e crucio per generazioni di studenti anzi è stato ed è muro e crucio per gli studenti ci sono tantissimi miti e leggende che accompagnano questo esame non si ha più vita sociale, è l'esame più difficile di medicina non si può passare, è insormontabile anatomia è il primo grosso esame del curriculum di medicina medicina. Siete probabilmente appena sopravvissuti a biochimiche e zack! Eccola lì! Anatomia quasi un'aura da rito iniziatico è assolutamente comprensibile che almeno all'inizio sia particolarmente difficile ingranare e dare un ritmo allo studio perché vi dico questo in tantissimi casi non ci si conosce ancora non si ha ancora acquisito un metodo di studio che sia a prova di questo esame non si sa cosa funziona cosa non funziona o come si funziona ho provato a fare di tutto disegnare fare mappe concettuali diagrammi fare assunti sbobine tutto cioè ho veramente provato a fare di tutto infatti ora vi voglio raccontare brevemente del mio esame di anatomia perché ci sono degli spunti interessanti il mio esame di anatomia innanzitutto non si chiamava anatomia ma human body o per gli amici hb come sapete sono entrato nel primo corso di medicina in inglese a milano statale quindi era tutto ma veramente tutto sperimentale adesso voi immaginatevi un esame già di per sé ansiogeno pesante difficile messo in un contesto di incertezza di un corso sperimentale insomma di un corso che eravamo i primi ad affrontare l'esame di anatomia comprendeva in realtà anatomia ma tutta anatomia, cioè neuroanatomia, osteo, splanchno, tutto di anatomia, proprio tutto il piatto completo, più anatomia microscopica slash istologia ed embriologia. Il tutto era un esame annuale di 22 crediti. Questo esame aveva una parte scritta, una parte orale e una parte al microscopio di riconoscimento di vetrini. La parte scritta era uno scritto a crocette vero o falso. In realtà erano due scritti uno che copriva la parte del primo semestre e uno che copriva la parte del secondo semestre. Questi scritti vero o falso erano però un pochino cervellotici, nel senso che la domanda 1 aveva 5 sottodomande vero o falso, quindi c'era l'affermazione del tipo il cuore 1 ha 4 camere, sto semplificando eh? non erano certamente così semplici quiz a 4 camere. 2 eh, si trova nel mediastino 3 è circondato da una membrana che si chiama peritoneo 4 eh, eccetera eccetera eccetera Ma c'era un piccolo inghippo Sbagliare una delle 5 sottodomande sostanzialmente ti annullava il blocco Cioè c'erano, non mi ricordo più, penso 20 blocchi di domande di questo tipo Quindi eh, 20 per 5 sottodomande, 100 domande, vero o falso E c'era una formula che metteva in correlazione il numero di risposte corrette al numero di blocchi. Uno avrebbe potuto fare anche pochissimi errori, ma distribuiti in tanti blocchi. E questo, con questa formula, non permetteva il passaggio, perché lo scritto non ti dava un voto, ma ti dava soltanto una idoneità ad andare diciamo allo step successivo per poi arrivare allo step finale, che era l'esame orale. Cioè, tra l'altro, non potete capire, raccontandomi queste cose e preparare questo video, mi sta Ritornando, sto parzialmente rivivendo quei giorni un'ansia terribile. E la cosa più divertente è che io, in realtà, questo video lo sto cercando di fare per togliere l'ansia a voi. Quindi, vabbè, niente. Guardate fino alla fine questo video che poi vedrete che facciamo ordine. Quindi, due scritte a crocette, riconoscimento dei vetrini e poi alla fine maxi orale con le tre prof del corso sul programma di tutto l'anno di queste materie quindi di tutta anatomia neuro apparato locomotore eh, tutta la parte di neuroanatomia tutta la parte di istologia cioè beh, aiuto, esame e metodo di una difficoltà cioè oltre eh, una difficoltà illegale tanto è vero che l'esame così l'abbiamo fatto solo noi e poi un po' modificato quelli dell'anno dopo poi progressivamente questo metodo è stato abbandonato è stato spezzato in varie parti se questo vi sembra particolarmente pesante vi tralascio la descrizione dell'esame di fisiologia 29 crediti annuale che bah, prossimo video questa volta basta questo cioè. Il voto finale era dato dall'esame orale, quindi dalla media dei tre voti presi con ogni singolo professore, cioè con la professoressa che ti chiedeva l'anatomia macroscopica e la neuroanatomia, con la prof di osteosplagno, eccetera, e la prof di istologia. Insomma, tre, tre prof, tre voti, media dei tre voti, voto finale. Tutta questa storia ve l'ho raccontata perché ci dà gli spunti per parlare delle sei cose che dovete sapere prima di cominciare a studiare per l'esame di anatomia. 1. Ci vuole tempo per adattare il proprio studio e se stessi a questo esame. Deve proprio cambiarti la testa, passi dallo studiare ehm, chimica, fisica, storia della medicina, a studiare anatomia umana. Che diciamocelo subito, non è difficile, è semplicemente tanta, cioè è proprio tanta tanta roba. Potrei fare l'esempio con le matriosche o un gioco di scatole cinesi, cioè tu parti dal macro poi puoi andare sempre più in profondità sempre più nel piccolo nel dettaglio rischi veramente di perderti perdere magari il quadro generale continuare ad approfondire un argomento sostanzialmente all'infinito quindi devi imparare innanzitutto come impari come memorizzi come richiami alla memoria informazioni che hai letto tanto tempo prima insomma devi conoscere te stesso innanzitutto prima di conoscere la materia devi acquisire un metodo di studio adatto a questo esame. Mi chiederete ma qual è questo metodo di studio per anatomia? Avete ragione, ottima domanda, è un argomento enorme ed estremamente complesso e lo tratterò principalmente nella seconda parte di questo video insieme a suggerimenti su testi, materiali e metodi per semplificare e rendere più veloce il vostro studio. Numero 2 Scremare le informazioni. Allora devi fare un atto di consapevolezza zen e discriminare ciò che è importante da ciò che non lo è. Per alcuni esami si può usare la forza, tra virgolette, nel senso che si dice non capisco tutto, mi fa schifo tutto, non importa. Vado di testa, più o meno a memoria, assorbo tutto, ma, ma, ma faccio una specie di studio bulimico, cioè mando giù tutto e poi restituisco le informazioni. Ritengo questo metodo sbagliato e assolutamente poco efficace ai fini di ricordarsi le cose sul lungo periodo in modo tale che ti siano utili però in certi casi circostanziati potrebbe servirvi ma comunque per anatomia non correte il rischio perché un approccio di questo tipo è praticamente impossibile anzi non dovete proprio farlo cioè questo approccio di forza con anatomia cercare di pam pam mandare giù tutto rischiate concretamente di rimanere schiacciati perché la molla delle informazioni è così grande che vi soverchia. Scremate e date priorità. Numero 3 l'anatomia è una, i professori. I metodi di esame sono tanti questa è un'altra delle cose che possiamo imparare dal racconto che vi ho fatto sopra verosimilmente il vostro esame sarà estremamente diverso da quello che vi ho raccontato vuol dire che non c'è una ricetta precostituita su quello che bisogna sapere le cose che sono importanti a livello assoluto ma che tutto dipende ed è rapportato a ciò che vi chiede il docente quindi quali sono le cose più importanti per lui o per lei e il metodo di esame di per sé la materia è praticamente in Finita. Si potrebbe passare un mese solo sui muscoli dell'avambraccio. Anzi, sfido studenti che hanno dato l'esame di anatomia anche 10 secondi fa a scrivermi nei commenti 10 muscoli dell'avambraccio con vascolarizzazione e innervazione. Lo so che non li ricordate, eh, lo vi, vi vedo, lo so, non barate. Questo non è uno sprone a saltare a più pari pezzi di anatomia anche se sappiamo che oggettivamente la conoscenza dell anatomia dell'arto superiore arriva sino fino al gomito. Poi forse ci sono i filari dei mi soggetti. poi forse ci sono i filari delle ossa del carpo e poi bah, qualcosina lì avanti. Però il concetto è che bisogna focalizzarsi su ciò che per il docente è importante. È inutile sapere in maniera mh, perfetta tutte le derivazioni del mesoderma e poi sapere in maniera raffazzonata per esempio il cuore sapendo che il prof o la prof ne ha parlato in cinque lezioni due seminari sapendo che durante le spiegazioni diceva allora sapete che il ginocchio è formato da questo e questo e questo e infatti a proposito il cuore attenzione a quello che vi viene detta lezione mettetevi sulla stessa lunghezza d'onda del professore quindi evitate di fare voli pindarici neuronali e concentratevi su quelle cose su quegli argomenti che vi permettono di passare l'esame se il vostro amico del della porta accanto vi fa venire l'ansia perché vi dice che attenzione è assolutamente fondamentale sapere il tal argomento non fatevi spaventare cioè voi avete il vostro prof avete il vostro programma dovete fare certe cose come vi dicevo prima non c'è la ricetta assoluta dell'anatomia a questo si collega il concetto di preparare l'esame in maniera coerente con la modalità l'esame per esempio è a crocette preparati facendo dei quiz se invece è un orale Preparati magari allenandoti con un tuo compagno di corso a rispondere a delle domande aperte. Adatta la tua preparazione all'esame. A volte l'anatomia viene affrontata, proprio aggredita, dimenticandosi poi come sarà l'esame. Il risultato che ne deriva è che magari in certi casi si hanno delle conoscenze anche piuttosto approfondite, ma non si è preparati al metodo d'esame, non alla materia in sé. Quindi per esempio tu hai studiato tutto a menadito ma non ti sei allenato a fare un discorso oppure le tue informazioni sono precise approfondite ma parcellari quindi non hanno un quadro di insieme perciò se il tuo esame è un orale ma tu sai in maniera puntiforme gli argomenti e il professore ti fa una domanda aperta tu rimani completamente spiazzato perché magari del cuore tu hai in mente valvole atrio ventricolo vasi eccetera eccetera però se ti fa la domanda aperta del tipo parlami del cuore e tu cominci e non sei fluido e dai anche un'idea di tra virgolette relative in preparazione di qualcuno che deve pensare non ha ben chiaro tutto viceversa se hai un esame a crocette e tu hai studiato facendo grandi discorsi avendo sì più o meno chiaro però magari nel dettaglio no ecco nell'orale magari il dettaglio a meno che non ti venga chiesto tu puoi gestirtelo mentre nello scritto a crocette se sai che va molto nello specifico se ti vengono chiesti molto i dettagli devi avere quelle cose ben chiare in maniera focalizzata pronte a essere richiamate alla mente quindi richiede uno studio diverso. Oltretutto la variabilità del metodo influenza non poco la performance. Non fatevi spaventare da chi vi dice che è impossibile. Questa è solo una leggenda ed è verosimilmente legata anche al fatto che se a me piace fare gli esami orali e il mio esame di anatomia a crocette per forza lo troverò più difficile e dirò che è un esame impossibile perché già è tanto. In più se mi vado a scontrare con una modalità che non mi è congeniale mi risulterà ancora più difficile. Difficile. perciò basta che voi vi prepariate col metodo più corretto per affrontare una determinata modalità di esame e gran parte della difficoltà dell'esame in sé si riduce ovviamente non vi sto dicendo che basta avere il metodo corretto e anatomia più. basta è già un ricordo del passato però è un'arma che vi può aiutare a studiare in maniera più serena e affrontare l'esame in maniera più tranquilla e meno ansiogena Punto numero 4, capire per ricordare. Anatomia è sì da studiare, ma soprattutto è da capire. Perché se tu capisci anatomia, la memorizzi con la memoria a lungo termine e quindi ti è molto d'aiuto per tanti esami successivi. È molto più veloce e sottolineo più veloce da studiare, da memorizzare così. Ora, ossa, muscoli, vasi eccetera possono sì essere imparati tipo elenco telefonico ma se il prof è bravo e soprattutto se ha conoscenze di clinica può fornirti delle chiavi di lettura che semplificano lo studio e ti permettono di capire perché una certa cosa è fatta in un certo modo e questo ti aiuta, ti facilita la memorizzazione e l'utilizzo successivo delle informazioni. Può fare dei richiami a delle patologie per far sì che quello che viene spiegato acquisisca un senso prospettico. Spiegando l'embriologia del cuore si possono fare tantissimi riferimenti alle malformazioni cardiache sia nel neonato che nell'adulto, altrimenti Diventa una cosa del tipo c'è un tubo che si piega, che si fonde il giorno X, allora X, eccetera, eccetera. Cioè, se la lezione è leggo le slide e ti dico solo delle 200 cose che ci sono scritte, le cose che chiedo all'esame, oppure proprio leggo questo è, questo è, questo è. Cioè, diventa veramente un. Uh una cosa un tormento senza fine addirittura per come è spiegata da alcuni sembra che anatomia non abbia nessun riscontro pratico come se eh, l'apparato locomotore fosse un'astrazione della fisica quantistica cioè una cosa messa boh, lì così da imparare da sapere punto. questo purtroppo è una variabile indipendente dagli studenti ma dipende strettamente dal docente perciò ci vuole tempo per imparare a fare quel processo mentale di astrazione quel processo di insieme le varie informazioni c'è cioè una cosa che sembra slegata poi al modello reale insomma occorre tempo è una cosa normale ed è uno dei motivi per cui anatomia sembra così lunga cioè ci vuole tempo per entrare nel meccanismo tempo per imparare a vederla Punto numero 5 il linguaggio tecnico. Bisogna imparare termini specifici che non si sono mai sentiti né utilizzati prima. Ci sono frasi che sono piene di termini tecnici e che quindi vanno rilette più e più volte. Non si è lenti se devi leggere due o tre volte la stessa frase perché magari ci sono dei termini che ti sfuggono. È normale, non li hai mai sentiti, non ne hai familiarità, ci vuole tempo per acquisire per far sì che diventino i tuoi amici. Tra l'altro ho un libro di anatomia che è particolarmente conciso ed è intonso, è lì proprio come se non l'avessi mai toccato perché avevo cominciato a sottolineare i termini tecnici e le parole chiave importanti, ho dovuto smettere perché dovevo sottolineare sostanzialmente una parola ogni due, quindi non aveva nessun senso, perciò è lì. Per dirvi che i termini tecnici sono veramente tanti e uno deve farci l'abitudine e deve farseli gli amici. Numero 6 non puoi fare la secchiata o studi in impiri pezzettino dopo pezzettino come per i lego oppure fare la secchiata cioè cercare di fare tutto l'ultima notte è impossibile. Su questo ammetto di avere il bias che non sono mai riuscito a fare la secchiata su niente. Cioè io come mio metodo, come mio approccio, ho sempre bisogno di partire con calma, guardare le cose, leggere, analizzarle, sviscerarle eccetera eccetera. Quindi su questo non sono forse la persona più adatta per dire quale esame puoi farlo con una secchiata, quale no. Però su questo mi sento di sbilanciarmi e dire che... La secchiata no anche perché vi dico per questo esame non ho veramente mai incontrato nessuno che abbia fatto la secchiata memoria a breve termine e andiamo a comandare arriverà il giorno degli esami preparati al volo ma non è questo il giorno il materiale è tanto ci vuole fisiologicamente il tempo per digerire e assimilare le informazioni bene ora che abbiamo visto insieme queste informazioni propedeutiche allo studio di anatomia possiamo buttare via tutto eliminare e no no no no no con tutta la fatica che sono costata. Finita questa prima parte, ci aspetta che cosa? Cos'è che dovremmo fare? Iniziare a studiare. Come studiare? Da che libri? Quali sono i metodi migliori? Tutto questo lo vediamo nella seconda parte di questo video. Ci vediamo lì. Ciao!